Mentre guidavi ho parlato ai guardrail, spiano mari d'arbusti per me che mando pacchi d'auguri per mail sul sedile, ho solcato gli stracci di fango di queste colline con le scarpe da skater, ho fumato le camel, ho bevuto le Heineken, ho le dita ingiallite, ho strappato al mio fiato il mio fine come entrando nel tunnel afflato di stupidi speaker. Come entrando nel tunnel afflato di stupidi sp. Non prende. È la ruggine che tiene insieme queste lamiere. È come se piovesse acquavite.